Luna che dorme tenendosi i piedini. è in esportazione il video dove, via la Vale, vi raccontiamo del progetto. Lo vedrete dopo questo video. Yes, yes, tra parentesi, ora sono in fase prep per, come passo da una cosa all'altra, sono in fase preparazione per il matrimonio e, e mi sono messa lo smalto, me lo sono messa io. Eh, questa mano ok, decente, questa mano decisamente uno schifo, ma va benissimo. Oh yes, <ride> tutto pollicione. Pronta per il matrimonio anche Barry che questa mattina ha fatto un piccolo check up e adesso l'ho anche portata là. Ha fatto un check up perché c'era un contatto eh, della batteria. Volete sapere che la settimana scorsa, prima di partire per la Toscana, ero ferma a semaforo in un'arteria principale di Milano, bella trafficata, ha fatto contatto, il che significa si è totalmente spenta, non mi dava la possibilità, ho chiuso la macchina ok non mi dava la possibilità né di mettere le quattro frecce né di aprire il bagagliaio per prendere il, eh, il triangolo niente, era completamente morta e a quanto pare si era allontanato un bullone great eh, sembra tutto a posto, ora stamattina l'abbiamo portata, Barry it's ok e poi dovete sapere che oggi, 26 maggio, è l'anniversario di me e di Jimmy. Eh, non faremo grandi festeggiamenti oggi perché... Il grande festeggiamento sarà sabato perché andiamo al concerto di Dua Lipa a Bologna e infatti oggi siamo un po' dietro tutte queste, queste preparazioni per il matrimonio e poi io alle 12.40 ho un'intervista radiofonica e, e poi però questa sera andremo a cena fuori dopo aver aiutato un altro po' per il matrimonio vado a farmi le sopracciglia quindi insomma è una giornata abbastanza eh, piena di cose da fare in preparazione per domani. L'intervista in radio è andata molto bene, adesso sono quasi le tre e mezza e mi sto preparando per una call con la mia vocal coach. Questo perché il 25 giugno sarò una speaker al TEDx di Mirandola, TEDx cui tema è rinascita, quindi perfettamente in linea con me. Il TEDx, per chi non lo sapesse, è una sorta di... Eh, conferenza dove diversi oratori si alternano e trattano un tema sotto diversi punti di vista ma anche ambiti, ad esempio ci saranno medici a parlare di tema della rinascita, ci sarò io che par ne parlerò in una, sotto un altro punto di vista e siccome è una cosa importante dovrò parlare davanti a una grande platea gli organizzatori mi hanno fatto affiancare da una vocal coach che in realtà mi affianca già da un mese. Fino adesso abbiamo lavorato sullo speech eh, quindi, sul discorso che farò, e siccome adesso l'abbiamo definito, passiamo a renderlo da un testo scritto a un testo parlato che non è proprio facilissimo. Oggi pomeriggio avevo proposto a Jimmy di rifare il nostro primo appuntamento, che è stato un incontro a un specie di parco per chi è della zona di prato, okay. filettole e praticamente ci siamo incontrati siamo stati due o tre ore così un po' spiaggiati sull'erba ad abbracciarci è stato un bellissimo primo appuntamento però purtroppo non siamo riusciti a fare tutto e eh, ah, quindi abbiamo rimandato e eh, per oggi mi è presentato con i fiori sono profumatissimi io ho finito la la call con la vocal coach sono andata in cucina e ho detto sento odore di rose e ho, tipo ho cominciato a dire a tutti sento odore di rose però non volevo dirlo perché poi eh, non vedevo rose in giro infatti ci mi le aveva nascotte però c'erano <ride> e sono profumatissima sono delle cose che mi rendono felice e queste sono i fiori che bel bouquet Niente, ora, fine giornata, ore 6, direi che è ora di andare a sistemare queste fantasmatoriche sopracciglia. Alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo venuti nel punto esatto dove c'è stato il nostro primo appuntamento, in mezzo alle frasche. <ride> <ride> Era, sono diciamo, così... Cioè, abbiamo, Bicià, a bella quanto pare abbiamo scavalcato tutti i e abbiamo passato il pomeriggio lì a fare ruote, eccetera. Da qualche parte Jimmy ha anche i video. Ma... A fare i io mai, il solito. Come sì, il nostro solito. Penso, adesso siamo nove anni dopo, siamo qua. Chi l'avrebbe mai detto? Quasi quasi ricordo ancora cosa indossavo. No, io no, so solo che avevi, però, la borsa rosa di Ralph Lauren. No, di Lacoste. Lacoste, Lacoste. Lacoste. Lacoste. mi hai provato in un patto pittoresco molto pittoresco cena in tece la nostra maniera ecco la cena ci stava eh. ci stava mi dedico più a questo se vuoi perché ti piace questo wow spettacolo profumo davvero è una questo pesce grande Dica. quanto la mia ehi hey. di ca wow oggi pure col fiorellino sei in salita eh specifichiamo che sei più alta perché è in salita io ho i tacchi e le talloniere per rialzarmi questa che hai mangiato? è un fegatino. si sente e si senti Vieni, no, venimo, è venimo, il fegatino. ma i bignè, che bombolone. Ah, il bombolone. Guarda, vai, lì. Che bello. bello? Allora ora vogliamo il primo, la prima rotazione, eh? Eh, eh, su, su, su, su su su su su continua a girare continua a girare continua continua continua continua continua sono ancora più da ieri c'è un po' di ombra siete più presto bello guarda io sto dormendo tanto bello stai dormendo? Mi sto sorreggendo la testa, però gli occhi sono chiusi. Stanco, mangiavo troppo. Mangiavo ho bevuto. Bevo. Stanchissimo. <ride> penichella o sarebbe troppo. Questa bella. era la tua pennichella? Eh, un po' improvvisata. Una giornata difficile effettivamente. Devo dire che è assurdo quanto eh, mangiare di energia, ma se mangi troppo. Nel giorno c'è più, volessi soltanto andare a letto. È un po' un controsenso, no? Qui guardate, questo è il vestito che mi ha fatto Studio Hotelier di Roma e Roberta mi ha già fatto negli anni un sacco di vestiti per delle cerimonie. Io mi affido sempre a lei perché è una realtà sartoriale e fa abiti su misura e sono sempre perfetti. Cioè questo è bellissimo, di un colore stupendo che con un pizzico in più di abbronzatura mi sarebbe stato un pochino meglio, ma adoro. Drama Queen. Io sto tanto... <ride> Ma che si può? Ma che scene sono Jimmy? Ma che cos'è sta roba? Ecco. <ride> Abbiamo trovato un altro testimone di nozze, un mogo bollino che E tu? Tu devi venire al matrimonio, vero? Eh? Ma cosa non sei? Oh no. no, vabbè, sei bellissima! Appena arrivati a Bologna, che fai? Esplori? Dove vai? Abbiamo preso un nuovo collarino più grande di lei, cammina storta. Ehi, allora, allora, sei contenta di stare in questa stanza? Eh, vanitosa, vanitosa. Guardate che spettacolo questa stanza, è super, super elegante. Dove sei? Dove ti trovi? Dove ti hanno portato questi umani? Ecco, ti spendiamo un po' di pelo. Oh, ciao, ciao. Mi puoi spiegare una cosa, Luna? No, ma è stato perché? bello come ci si è cioè, fiondata. Cioè, hai, hai tutto una stanza. Cioè, Mi spieghi, perché? Qui, qui, secondo me, in questa scatola tengono il pollo. <ride> allora, siamo arrivati. Abbiamo passato il pomeriggio in, in camera a dormire e a prepararci, caricare le pile per questa sera. Luna... Eh, è venuta con noi, è stata un paio d'ore in camera e poi siamo stati fortunatissimi ad incrociarci nei, con i miei doi. genitori. <ride> si è tentato un po' la fuga in hotel. Um, Siamo stati fortunatissimi ad incrociarci con i miei genitori che andavano a Padova che così gliel'abbiamo data perché noi domani, no, lunedì partiamo per Gerba quindi eh, stiamo via una settimana in qualche modo, dovevamo gestirla. Ora siamo arrivati, abbiamo parcheggiato al parcheggio dell'IKEA che ragazzi quando ci sono i concerti il parcheggio dell'IKEA rimane aperto, quindi andate là, gratuito. E soprattutto rispetto alla finale di X Factor ad Assago, non abbiamo trovato neanche un centimetro in fila! Sì, perché Pazzesco. sono le sette, non le nove Eh, vabbè, eh, ho capito! Però... Non eravamo così in anticipo È al vero, forum! Vero, zio, e oh. quindi ora andiamo alla ricerca di cibo, cibo. pre-concerto Ci eh, oh. eh, eh. yeah! siamo fatti furbi e siamo venuti a cena al ristorante del Io non sono mai stata, sono super esaltata! Ci sta proprio ora! Yeah! E voilà, io ho preso delle polpettine tali e quali, sono vegane con piselli, verdure, oggi ho preso la carne, lasagne, siamo pronti, sono carichi. Bah, no. la mia colazione preferita in assoluto in hotel uova strapazzate e pane croccante se sì, decisamente croccante Non oh, sono bruciato. <ride> no però sentila come è croccante. fuori Arrivati alla conclusione di questo video che faccio una settimana e mezzo dopo quando è stata girata ed è per questo che mi vedete abbronzata perché in realtà in questo periodo sono stata a gerba come vi avevo detto in questo video ma volevo fare questa eh, outro, salutarvi perché vi volevo un po' raccontare che cosa è successo al concerto di Dua Lipa. Avevamo filmato l'outro io e Jimmy a Bologna, erano stati bravissimi però eh, ho fatto casino con i video, del mamma e ho cancellato tutto. Sono qui a dirvi che, parole spicce, praticamente siamo arrivati tutti contenti, tutti gasati all'ingresso, lo steward scannerizza il nostro biglietto, accesso negato. Ci raccontano e ci spiegano che avendoli acquistati tramite via gogo, -Go, cioè un canale non ufficiale, eravamo stati truffati. Quindi, dopo un primo momento di panico, siamo andati subito in biglietteria, dove abbiamo dovuto aspettare l'inizio del concerto per permettere a loro di valutare se c'erano posti liberi e quindi dopo circa 20 minuti, quindi siamo persi le prime due canzoni hanno visto che c'erano posti liberi, ci hanno venduto un biglietto e eh, siamo riusciti ad entrare il che è stato anche la nostra fortuna perché una settimana e mezzo dopo posso dirvi che infatti è stato abbastanza veloce effettivamente, comunque siamo riusciti a farci dare il rimborso dei soldi dei biglietti che avevamo speso tramite Via Gogo, da Via Gogo, eh, soprattutto grazie alla prova che il nostro biglietto non era valido, che non ci hanno fatto entrare e quindi ne avevamo dovuto comprare un altro, quindi... Se per caso, non vi consiglio, dopo la mia esperienza acquistateli solo tramite canali eh, veri, anche perché il prezzo è calmirato, cioè il prezzo è giusto. Noi avevamo pagato uno sproposito, però l'avevamo fatto perché pensavamo che magari essendo stati presi all'ultimo, all'ultimo, molto all'ultimo, eh, quello fosse il prezzo insomma, che paghi per, per prendere l'ultimo, boh. boh e comunque se vi capita di prenderli tramite via gogo eh, e vi capita una cosa del genere eh, mi raccomando cercate di portarvi a casa almeno una prova del fatto che non siete entrati che può essere la foto o non lo so fate un video oppure se riuscite ad entrare tenetevi il biglietto che avete acquistato perché secondo noi quella è stata proprio la prova schiacciante che era stata una truffa. Quindi basta, concluderei qui questo video, aspettatevi i prossimi, sicuramente tutta la settimana di Gerba appena conclusa, siamo appena arrivati, ho ancora il sole della Tunisia addosso, e vi devo ovviamente uploadare il video uh, della spiegazione del progetto oggetto della nostra azienda quindi tante belle cose, seguitemi qui e su Instagram dove vi tengo un pochino più aggiornati più velocemente qui è un po' più lento, è più macchinoso, più, più difficile riuscire a stare dietro a tutto spero che questo video vi sia piaciuto tanto amore in questo video tra il, <ride> il nostro anniversario e il matrimonio e tanta festa, perché l'amore è festa quindi eh, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento, noi ci vediamo nei prossimi fantasmagorici video ciao ciao mi <ride>